Thank mm -hmm. you. Siamo nati a febbraio, la nostra associazione è un'associazione socioculturale di promozione del territorio, il suo nome è Riscoprendoci. Eh, partiamo insomma da quelle che sono le radici con l'intento di eh, far rivivere insomma, eh, nella, nella cittadinanza sanseverinese eh, l'interesse per eh, il passato, però con un focus particolare sul presente. Infatti, come le dicevo, siamo un'associazione socioculturale di promozione del territorio. Ehm, diciamo volta una particolare attenzione all'ambito storico, artistico, culturale eh, e eh, soprattutto insomma, ambientale e sociale. Siamo quindi volti sicuramente a quelli che sono i problemi e eh, insomma, gli interessi eh, dello, del presente e del futuro della cittadinanza sanseverinese.